Jessica Alba, il pancione cresce al ritmo delle onde del mare. Portare il proprio pancione al mare, tra le onde, fa davvero molto bene e Jessica Alba segue in pieno questa regola, ecco la splendida attrice mentre gira un video boomerang, mostrando ai fan lo splendido effetto della sua terza gravidanza. Jessica Alba e il suo bellissimo pancione al mare. Ecco il video. Esiste una curva più dolce di questa? Ecco Jessica Alba con il suo splendido pancione già molto pronunciato, mentre si gode la brezza della spiaggia tra le onde del mare. L'annuncio della sua terza gravidanza è arrivato a luglio, esattamente il 18 del mese, con un video davvero molto grazioso e divertente che ha visto la collaborazione delle tre donne della famiglia. Ve lo ricordate? Su un incantevole scenario in stile spa allaperto e con uno sfondo composto da piscina attorniata da una foresta di palme, ecco le tre protagoniste della clip, si tratta di Jessica Alba e delle sue bellissime figlie, Honor Marie, la più grande, e Aven Garner, la più piccola. Le tre bellezze di casa Alba Warren in una piccola gag per i loro fan e il momento è catartico, visto che si tratta di un annuncio molto importante. La maggiore regge un palloncino gonfiato con l'elio a forma di numero 1, mentre Avenne ha uno con il numero 2. E Jessica mostra ai fan un gigantesco numero 3, mentre accarezza dolcemente il pancino nascosto sotto un abbondante vestito nero. La cicogna, dunque, sta per portare il terzo fagottino alla supermamma Jessica Alba, che non sta nella pelle ed è felicissima di poter realizzare il suo sogno di avere una famiglia numerosa. A dire la verità, poi, se i calcoli dei fan più attenti sono giusti. La cicogna potrebbe avere le vesti di ebabbo natale, se, come spesso accade tra i VIP, la notizia della terza gravidanza è arrivata dopo il primo trimestre di gestazione, allora al momento il pancione di Jessica segna quota 5 mesi, e dalla rotondità evidente potrebbe essere proprio così, mentre la nascita potrebbe avvenire a cavallo tra dicembre e gennaio. Jessica Alba, mamma manager super impegnata Nonostante due figlie piuttosto esuberanti e un terzo, chissà se maschio o femmina, in arrivo, Jessica Alba è una super mamma con una carica inesauribile, piena di impegni lavorativi che, a dire il vero, non vuole proprio mollare vista la giusta causa. La splendida americana non è soltanto una bravissima e affermata attrice di film e serie tv di successo, ma è anche una manager, eletta, tra laltro, come America's richest self-made woman da Forbes, non più lontano di due anni fa. Qual è la grande impresa di Jessica?. Creare un mondo migliore per i suoi figli, grazie a un grandissimo progetto promosso dalla sua compagnia, grazie alla quale produce ed esporta in tutto il mondo prodotti, dall'igiene alla pulizia, con il minor impatto ambientale possibile. In ultimo. Honest Company ha fondato una sezione inerente al beauty. I prodotti di Jessica, di altissima qualità, sono realizzati senza parabeni e derivati del petrolio e si sono imposti tra marche più che celebri, ottenendo prestigiosi riconoscimenti.